Salve a tutti, sono Graziano, sono il direttore de, dell'azienda ArtSurf. ArtSurf è un'azienda che da 25 anni è nel settore del, del mondo del self-service. Siamo strutturati con circa 70 persone al nostro seguito e quindi curiamo dal taglio, la piegatura, la saldatura, la pulitura, l'assemblaggio di tutto quello che è il nostro prodotto. Oltre al prodotto custom, eh, lavoriamo molto con il fuori serie, lo speciale, creato a disegno da, dai vari architetti. Abbiamo un'officina uh, un molto specializzata in quanto abbiamo un impianto di taglio automatizzato con uh, al seguito una decina di piegherine. Ci permettono appunto di piegare tutto questo materiale. Oltre a questo, abbiamo anche tutti i vari reparti di, di finitura, di saldatura, di pulitura e alla fine, appunto, il montaggio. Noi lavoriamo esclusivamente acciaio inox, ISI 304 o anche 316 a richiesta del cliente. Oggi andiamo a vedere questa sessione di lavoro realizzata con le punte al cobalto dell'acrino all'8%, dove andremo a forare e a svasare questa colonnetta in, in, completamente in in acciaio inox, da uno spessore minimo di 1,5 mm e fino a 4 mm di spessore della parte superiore della flangia. Salve, io mi chiamo Luca, lavoro in AirSurf dove ci occupiamo di mobili per la ristorazione self-service. In questo momento vi dimostrerò, vi dimostrerò come si fa una furatura su acciaio inox con una punta in cobalto 8% della crino su 5 mm di acciaio Usiamo le punte in cobalto 8 perché le punte rettificate non bastano per forare l'acciaio Ora procediamo alla sbossatura del pezzo con la sbossatura del lacrino. Terminata la fase di sbossatura procediamo alla pulizia del pezzo. La piastra che abbiamo appena forato viene successivamente installata su un tubo da 40 e diametro 40, spessore 15 mm in questa posizione, dopodiché viene installata al suo interno. Successivamente vengono installati dei, dei gommini che servono per l'appoggio del vetro, per la compensazione del vetro, l'altra gomma per l'appoggio del vetro e la piastra con due cicatron per chiudere il tutto. Queste colonette noi le utilizziamo su tutta la linea basic, cominciando anche da, soprattutto si vengono montate sui piani riscaldati, possono essere utilizzate anche sui piani refrigerati e anche sui modelli isole. Variano solo le altezze in base alla richiesta del cliente. Questa mensola viene installata in questo piano riscaldato, in questo caso al piano pianino. Ora andiamo a forare una piastra in ferro spessore 5 mm. Potremmo usare delle, delle punte rettificate ma noi andiamo a utilizzare comunque le punte in cobalto, 8%. Utilizziamo la punta da 7. fuori con la punta da sede sono andati a buon fine ora procederemo all'installazione